Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un video molto carino, semplice e soprattutto eh, da riprodurre. Come si possono sfocare le targhe delle macchine quando noi mettiamo l'immagine di una macchina, per esempio, in Internet, quando la, la pubblichiamo in un social? Allora, noi utilizziamo. Opera Browser, perché ha all'interno una piccola applicazione che ci consente di fare dei semplici fotoritocchi, doppio clicchiamo Opera Browser, si può installare sia in Linux, in Windows, sia nei computer Apple e si può utilizzare anche all'interno degli smartphone, poi prendiamo il file in questione, noi abbiamo questo file autocontarga.gpg Clicchiamo il tasto a sinistro del mouse, lo manteniamo premuto e lo trasciniamo dentro la finestra di Opera Browser. Vedete che in pratica Opera Browser si trasforma in un lettore di immagini. Noi abbiamo questa immagine, la dobbiamo pubblicare in un social per qualche motivo, ma dobbiamo per forza di cose sfocare la targa. Come si fa? In Opera Browser, in alto a destra, vedete c'è l'immagine della macchina fotografica. Se noi indugiamo un attimo, compare la scritta Snapshot. Questa è l'applicazione. Clicchiamo. Adesso, al posto del mouse, abbiamo questa piccola croce, questa crocettina. Clicchiamo e manteniamo premuto il tasto sinistro del mouse e inquadriamo l'area della nostra finestra che vogliamo fotoritoccare lasciamo il tasto del mouse e clicchiamo il tasto cattura vedete che dopo aver cliccato il tasto cattura si apre letteralmente un'applicazione che è diversa da Opera Browser è l'applicazione Snapshot mettiamola a tutto schermo questa applicazione ci fa fare tantissime cose ci fa introdurre oggetti quali per esempio eh, le frecce possiamo scrivere, possiamo mettere addirittura la nostra immagine selfie proveniente da, dalla telecamera e possiamo ridurlo, ingrandirlo, scrivere del testo e come vedete qua introdurre dei meme in questo caso noi clicchiamo il tasto della gocciolina perché vedete ci dice su clicchiamo per esempio ci eh, presenta nuovamente questa croce clicchiamo il tasto sinistro del mouse lo manteniamo premuto ed ecco che abbiamo sfocato in pochissimi attimi praticamente la targa della macchina quindi nel programma snapshot di opera browser che corrisponde a quella piccola macchina fotografica in alto a destra c'è questa funzione sfuoca è sufficiente cliccare il tasto del mouse mantenerlo premuto e inquadrare la targa e viene sfocato, poi facciamo salva immagine e notiamo subito che lui ce lo salva il programma come png, la nostra immagine era un gpg e il programma ce lo salva come png, Diciamo chiamiamolo questo file auto senza targa no? quello di origine il sorgente era auto con targa, questo ritoccato è auto senza targa e lo salviamo nella scritta e facciamo salva possiamo chiudere adesso questi applicativi, possiamo chiudere tutti e due e vediamo che adesso noi abbiamo due file, vedete uno quello sorgente era jpg questo qua foto ritoccato da opera browser snapshot è png, se noi doppio clicchiamo quello originale vedete che Vediamo, il file è con la targa ben visibile e leggibile. Se noi clicchiamo quello salvato e fotoritoccato, vediamo che noi adesso vedete che la targa non è più a tutti gli effetti leggibile. Quindi come si fa semplicemente se noi installiamo nel nostro computer Opera Browser e dopo praticamente è sufficiente trascinare il file che vogliamo eh, fotoritoccare all'interno, dopo noi abbiamo questa eh, macchina fotografica, la clicchiamo... Con il mouse indichiamo l'immagine, facciamo cattura e dopo con la gocciolina in un attimo cliccando il tasto sinistro e mantenendolo premuto praticamente noi sfocchiamo la targa, facciamo salva immagine ed ecco che praticamente viene salvato all'interno del nostro computer. Bene, il video di oggi finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, speriamo sia stato di vostra utilità, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.